In questa lezione parleremo delle equazioni Le equazioni sono espressioni in cui l'uguale sta in mezzo e non troveremo mai l'uguale alla fine Ad esempio 2x più 3 uguale 5x più 2 Normalmente invece eravamo abituati a vedere delle espressioni di questo tipo 2x più 3x più 3 uguale In questo caso l'uguale alla fine ci imponeva di fare dei calcoli quindi 2x più 3x simili, 5x più 3. E non potevamo fare più niente, il risultato era esattamente 5x più 3. E questo diventava il risultato. Quindi, le equazioni hanno due membri. Il primo membro è tutto ciò che sta a sinistra dell'uguale, il secondo membro è tutto ciò che sta a destra dell'uguale. Che cosa significa risolvere un'equazione? Risolvere un'equazione significa quindi, trovare una x o anche più di una x, quindi un numero, tale che sostituito questo numero nell'equazione la rende vera. Cosa significa rendere vera un'equazione? Ad esempio, x più 1 uguale 4. La soluzione di questa equazione sarà x uguale 3. 3. abbiamo risolto l'equazione e abbiamo trovato la soluzione la soluzione sarebbe esattamente il numero che io vado a sostituire al posto della x nella mia equazione quindi lo vado a sostituire qui questo numero 3 più 1 uguale a 4 mi rende vera l'equazione perché 3 più 1 è esattamente uguale a 4 ecco, noi nelle equazioni possiamo fare i calcoli nei membri come se fossero delle espressioni ma non possiamo fare calcoli superando l'uguale in questo caso l'unico calcolo che troviamo è al primo membro possiamo fare questo calcolo t più 1 che fa 4 ed è qui che dobbiamo porci una domanda praticamente 4 è uguale a 4? sì quindi Rendere vera un'equazione significa arrivare a un certo punto in cui possiamo farci una domanda, porla sotto forma di domanda, 4 uguale a 4, e rispondere sì a questa domanda, è vera. Se io invece arrivo a un certo punto in cui avrò, ad esempio, x più 2 uguale a 3, e mi chiedo se x uguale a 2 è la soluzione dell'equazione. 2 è soluzione? 2 lo vado a sostituire al posto della x. 2 più 2 uguale 3. Facciamo i calcoli nel primo membro. 2 più 2 uguale 4. 4 uguale 3. Allora, mi farò una domanda. 4 è uguale a 3? No! Quindi... Il numero 2 non è la soluzione di questa equazione perché il numero 2 non ha reso vera l'equazione. Risolvere un'equazione significa trovare la soluzione di questa equazione. Ecco io scrivo là ma di soluzioni potrebbero essercene anche tante o anche nessuna. Abbiamo tre tipi di soluzioni. Primo tipo, quello più comune. Abbiamo una soluzione, ad esempio x. Uguale 3. Alla fine arriveremo a un'equazione di questo tipo in cui non abbiamo nessuna operazione da svolgere Nel primo membro abbiamo la x e nel secondo membro abbiamo un numero qualsiasi Questo equivale a dire che la soluzione è esattamente il numero 3 Secondo tipo, non abbiamo soluzioni, quindi 0 soluzioni in questo caso si dirà che l'equazione è impossibile. Ad esempio, dopo aver fatto i calcoli, si arriva a un'equazione di questo tipo. 4 uguale 3. Noi ce lo poniamo sempre sotto forma di domanda. 4 è uguale a 3? No. Allora, non abbiamo trovato nessun numero... Che rende vera l'equazione quindi non ci sono soluzioni il risultato è impossibile terzo tipo ci sono infinite soluzioni in questo caso viene detto indeterminato ad esempio arriviamo a un'equazione in cui troviamo due numeri uguali 2 uguale a 2 ci poniamo una domanda 2 è uguale a 2 sì sempre e avremo sempre la verità nella nostra equazione quindi qualsiasi numero andremo a sostituire la x andrà bene come soluzione della nostra equazione ora ci potremmo chiedere ma come facciamo a sostituire un numero la x se noi arriviamo a un'equazione in cui x non ce ne sono ecco noi possiamo sempre pensare ad un monomio in cui c'è la x ma non si vede perché non si vede potremmo andare a scrivercelo qui 2 più 0 per x uguale a 2 e questo è il monomio che c'è ma non si vede cioè ha un coefficiente 0 e ha la x quindi abbiamo effettivamente la x dentro la nostra equazione però il coefficiente è 0, quindi andando a moltiplicare x per 0, questo si semplifica e non la vediamo, 2 uguale a 2. Ora è chiaro che se io vado a sostituire al posto della x un valore qualsiasi, ad esempio eh, x uguale 5, avremo 2 più 0 per 5 uguale a 2, 0 per 5 si andrà a semplificare e rimarrà sempre 2 uguale a 2. Quindi questo è indifferente dalla scelta del valore di x, e per questo che avremo infinite soluzioni. Come si risolve un'equazione? Per risolvere un'equazione dobbiamo utilizzare delle regole. La prima regola, la regola principale, io chiamerei la regola 0, deriva da un ragionamento basato sulle soluzioni. Noi di soluzioni ne abbiamo di tre tipi, primo, secondo e terzo tipo. Nel primo tipo abbiamo la x in un membro e un numero in un altro membro. Nel secondo tipo e nel terzo tipo abbiamo un numero al primo membro e un numero al secondo membro. Nel secondo tipo sono diversi nel terzo tipo sono uguali. Ma questo cosa notiamo? Praticamente l'unico caso in cui abbiamo la x la troviamo da sola in un solo membro. Quindi come regola... Voglio mandare tutte le x in un membro e tutti i numeri nell'altro membro. Normalmente le x si mandano al primo membro e tutti i numeri si mandano al secondo membro. Questa è l'intenzione che dobbiamo avere per risolvere tutti gli esercizi. tutti gli esercizi. Ecco, questo sicuramente vale per le equazioni di primo grado. Le equazioni di primo grado sono equazioni in cui compaiono soltanto polinomi di primo grado. In terza media si affrontano solamente equazioni di primo grado o equazioni riconducibili al primo grado, quindi dobbiamo avere sempre in testa questa regola. Come faccio quindi a mandare le x da una parte e i numeri dall'altra parte? Per farlo abbiamo bisogno di altre regole o di altre proprietà, quindi proprietà 1 posso sommare ad ambo i membri la stessa quantità vi ricordo che siamo in terza media quindi abbiamo usato i numeri negativi sommare o sottrarre è la stessa identica cosa se aggiungo un numero negativo praticamente sto sottraendo se aggiungo un numero positivo sto aggiungendo una quantità ad esempio io avrò x uguale 2 più x la regola 0, la regola principale, è mandare tutte le x in un membro e tutti i numeri nell'altro membro. Le x sono queste due, l'unica x che sta accanto ai numeri è questa al secondo membro e la voglio mandare al primo membro con questa qui. Il numero, L'unico numero che troviamo è già al secondo membro e quindi non voglio spostarlo da lì. Come faccio a mandare questa x al primo membro? devo praticamente togliere più x ora per togliere più x devo ragionare un pochettino con quale operazione posso togliere più x chiaramente sarà una sottrazione perché io so che più x meno x fa 0 questo 0 in una somma non si va a scrivere perché più 0 non si scrive, si elimina ora cosa vado a fare? sommo ad ambo i membri sia a sinistra che a destra la stessa quantità in questo caso volevo andare a mettere una meno x per togliere questa x in maniera tale che più x meno x si elimini. non posso farlo soltanto ad un membro ma devo farlo a tutti e due i membri quindi anche qui a sinistra notiamo che Abbiamo fatto la stessa cosa ad ambo i membri, quindi meno x di qua, meno x di qua. In un'equazione possiamo fare i calcoli, membro a membro, come se fosse un'espressione, lo ricordo, quindi possiamo calcolare x meno x, essendo monomi simili, e fa 0. 0 uguale 2. Ecco, utilizzando la prima proprietà, siamo arrivati ad una delle tre tipologie di risoluzione abbiamo quella in cui non troviamo la x quindi una del secondo o del terzo tipo quando troviamo una di questo tipo dobbiamo porci la domanda 0 è uguale a 2? no quando la risposta è no vuol dire che l'equazione è impossibile proprietà 2 posso moltiplicare o dividere ambo i membri per la stessa quantità ma questa quantità deve essere rigorosamente diversa da 0. quindi mentre nella proprietà 1 posso andare ad aggiungere o sottrarre anche x o monomi o funzioni di qualsiasi tipo con la proprietà 2 quando io vado a dividere per un qualcosa di variabile come la x, che può avere qualsiasi valore, devo stare molto attento. Questo valore deve essere rigorosamente diverso da 0, se no, non ci risulteranno gli esercizi. Ad esempio, 2x uguale a 4. La regola principale era avere tutte le x a un membro e avere tutti i numeri nell'altro membro. In questo caso, la x è al primo membro, i numeri li voglio al secondo membro. Il 4 è già al secondo membro, il 2 no. Voglio mandare il 2 al secondo membro. In questo caso io ho 2 per x e voglio togliere il 2. Chiaramente per togliere il 2 devo utilizzare l'operazione inversa della moltiplicazione, perché se io andassi a fare meno 2x otterrei 0. Non avrei tolto soltanto 2, ma avrei tolto anche la x. In questo caso voglio eliminare soltanto il 2. Noi sappiamo che il numero davanti alla x che non si scrive, che si elimina, è il numero 1. Quindi per trasformare il 2 in 1 devo dividere per 2 perché semplificando ottengo 1 ora voglio dividere per 2 ma non posso farlo soltanto al primo membro devo farlo a tutti e due i membri quindi ricordare che se faccio una cosa di qua devo fare la stessa identica cosa di qua semplifico e otterrò x uguale 2 Attenzione ad applicare questa proprietà perché deve essere applicata a tutto il membro. Ad esempio, se io ho un membro del tipo 2x più 2 e un altro membro del tipo 4x più 8 e volessi dividere per 2, devo dividere per 2 tutto il primo membro e tutto il secondo membro. Se invece volessi moltiplicare per qualcosa... Devo moltiplicare tutto il primo membro e tutto il secondo membro, ad esempio, per tre mezzi. Per tre mezzi. Per moltiplicare tutto un polinomio, devo inserire la parentesi e andare a mettere questo numero accanto alla mia parentesi. Proprietà 1b. Se trovo lo stesso monomio in tutti e due i membri, posso semplificarlo. Ad esempio, 2x più x uguale... 2x meno 1 trovo lo stesso monomio 2x e 2x in tutti i due membri e posso semplificarlo direttamente perché? perché praticamente applico la prima proprietà ad ambo i membri tolgo 2x sia a sinistra che a destra facendolo a sinistra e a destra semplifico praticamente il primo 2x e il secondo 2x quindi questa proprietà 1b è l'applicazione della proprietà 1 facendoci saltare praticamente un passaggio quindi prima di iniziare un esercizio dovremmo guardare se troviamo a sinistra e a destra lo stesso monomio ma anche se fosse un polinomio, potremmo trovare lo stesso polinomio, quindi andare a sottrarre tutto questo polinomio, la stessa funzione, e possiamo andare a semplificarla. Questo sempre. Proprietà 2b. Se trovo lo stesso numero in tutti i monomi di tutta l'equazione, posso semplificarlo. Quindi devo trovare lo stesso numero in tutti i monomi, al primo membro e al secondo membro. Ad esempio. 2x più 2 uguale 2x alla seconda Cosa notiamo? Che troviamo il 2 nel primo monomio, il 2 nel secondo monomio, il 2 nel terzo monomio Allora, questi due si possono semplificare In questo caso le semplificazioni danno come risultato 1 Tutti e due si semplificano e fanno 1 nel caso precedente, tutte le semplificazioni danno come risultato 0. Perché posso semplificare il 2 in tutti i monomi? Perché applico la proprietà 2. Divido il primo membro per 2, divido il secondo membro per 2. Il 2 si semplifica col 2 e questo 2 si semplifica con entrambi questi due. Vediamo adesso qualche esempio di esercizio per utilizzare le proprietà delle equazioni x più 3 uguale 1 per la regola delle equazioni dobbiamo avere le x nel primo membro e i numeri al secondo membro la x è già al primo membro mentre il più 3 dobbiamo mandarlo al secondo membro applico la prima proprietà delle equazioni che dice che posso sommare o sottrarre ad ambo i membri la stessa quantità Andiamo a togliere 3 sia a sinistra che a destra. Perché abbiamo tolto 3? Perché in questo caso 3 meno 3 si semplifica, fa 0. Allora avremo x uguale 1 meno 3 che fa meno 2. Abbiamo trovato la soluzione che è esattamente meno 2. Come facciamo a verificare che questa è esattamente la soluzione? Praticamente dobbiamo andare a sostituirla al posto della x meno 2 più 3 è uguale a 1, facciamo i calcoli, chiaramente, meno 2 più 3 fa 1, 1 è uguale a 1, vero. Questo ci permette di verificare la nostra equazione. Vediamo adesso un altro esempio, 4x uguale a 8. Abbiamo detto che dobbiamo avere la x al primo membro e i numeri al secondo membro la x è già il primo membro mentre i numeri non sono tutti e due al secondo membro in questo caso abbiamo il 4 che vogliamo mandarlo dall'altra parte per togliere questo 4 che è a moltiplicare la x andiamo a dividere per 4 ambo i membri con il secondo principio, con la seconda regola che dice possiamo moltiplicare o dividere ambo i membri per lo stesso valore rigorosamente diverso da 0, in questo caso è 4 semplifico il 4 col 4 che mi da 1 semplifico l'8 col 4 che mi da 2 e ottengo x è uguale a 2 mentre questa proprietà posso farla direttamente nel passaggio precedente la prima proprietà, quella del sommare e sottrarre è conveniente riscriverla perché non ho abbastanza spazio prima dell'uguale per scrivere una certa determinata quantità per fare la verifica dobbiamo applicare la sostituzione quindi 4 per 2 uguale 8 al posto di x sono andato a mettere il numero 2 chiaramente 8 uguale 8 è vero vediamo un altro esempio 3x più 2 uguale 2x meno 1 ogni volta avendo un'equazione di primo grado con polinomi di primo grado dobbiamo mandare tutte le x una parte e tutti i numeri dall'altra allora ragioniamo utilizzando la prima proprietà e spostando il 2x a sinistra e il meno 2 a destra, per togliere il 2x andremo a sottrarre 2x per togliere più 2 andremo a sottrarre 2 ad ambo i membri quindi faremo 3x più 2 meno 2x meno 2 uguale 2x meno 1 meno 2x meno 2 perché l'abbiamo fatto? perché così col meno 2 andiamo a semplificarci quel 2 che dovremmo passare al secondo membro e col meno 2x andiamo a semplificarci il 2x che dovevamo passarlo al primo membro ora se notiamo quando passiamo tra virgolette il 2x al primo membro cambia di segno diventa meno 2x quando passiamo il più 2 al secondo membro cambia di segno e diventa meno 2 avremo 3x meno 2x che fa x uguale meno 1 meno 2 che fa meno 3 x uguale meno 3 è la nostra soluzione per fare la verifica dobbiamo andare a fare la sostituzione di questa soluzione ricordiamoci che quando sostituiamo un valore negativo al posto della x dobbiamo mettere per forza la parentesi risolviamo membro a membro 3 per meno 3 fa meno 9 2 per meno 3 fa meno 6, meno 9 più 2 fa meno 7, meno 6 meno 1 fa meno 7. Meno 7 è uguale a meno 7? Sì, vero. Ho verificato la mia soluzione. Vediamo un altro esempio. 2x più 2 meno x uguale a 3x più 2x più 2 meno 3. Prima di iniziare ad applicare il, il primo, la prima proprietà delle equazioni e alla fine la seconda proprietà delle equazioni vediamo se possiamo applicare le proprietà finali la prima B o la seconda proprietà B come facciamo? guardiamo se a sinistra nel primo membro e a destra nel secondo membro abbiamo le stesse quantità abbiamo lo stesso monomio 2x qui e 2x qua applicando la prima proprietà andremo a semplificare il 2x sia a sinistra che a destra abbiamo lo stesso monomio anche qui il più 2 sia a sinistra che a destra possiamo andare a semplificarlo per la proprietà 1b ora cosa ci rimane da fare? mandare tutte le x al primo membro mandiamo 3x al primo membro meno x meno 3x uguale 3x meno 3 meno 3x siamo andati a semplificare queste due x qualcuno eh, manda il 3x al primo membro cambiando semplicemente di segno il 3 quindi il 3x diventa meno 3x e facendo la semplificazione a mente cioè il 3x viene mandato da questa parte quindi viene mandato qui e scompare, non lo vediamo più, infatti rimane il meno 3 meno x meno 3x fa meno 4x uguale meno 3 Ora dobbiamo andare a mandare il meno 4 al secondo membro utilizzando la seconda regola delle equazioni. Andiamo a dividere ambo i membri per meno 4. Si semplifica il meno 4 con meno 4. Qualcuno la semplificazione la fa a mente, mandando direttamente il meno 4 sotto il meno 3. Ora, per non confondersi, perché mandare un numero da un'altra parte nel caso della prima regola cambia di segno nel caso della seconda regola non cambia di segno il numero il meno 4 va dall'altra parte ma rimane meno 4 in questo caso va al denominatore perché non abbiamo invertito la sottrazione ma abbiamo invertito la moltiplicazione con una divisione il risultato sarà 3 quarti vi consiglio quindi di andare sempre ad applicare le proprietà nel secondo rigo abbiamo applicato la prima proprietà nel terzo rigo abbiamo applicato la seconda proprietà E nel primo rigo abbiamo applicato la prima proprietà D Dobbiamo sempre avere in controllo la situazione Cioè sapere in ogni passaggio quale delle proprietà è stata utilizzata Sempre Vediamo l'ultimo esempio x più 2 fratto 4 uguale 3x più 4 In questo caso si può procedere in due modi allora, il modo che preferisco è il primo. Primo modo, siccome la prima regola dell'equazione dice che dobbiamo avere tutte le x da una parte e tutti i numeri dall'altra, devo mandare il 3x al primo membro e devo mandare questo 2 al secondo membro. La cosa che mi infastidisce di questo 2 al primo membro è che sta in una frazione, quindi non posso mandare il 2 al secondo membro con facilità. Cosa vado a fare? mi separo la frazione e diventa x fratto 4 più 2 fratto 4. Perché posso separare questa frazione? Se noi andiamo a ricordarci le somme dei numeri razionali che hanno lo stesso denominatore, quindi ad esempio 1 terzo più due terzi, ti ricordiamo che possiamo utilizzare il minimo comune denominatore che è 3 e mettere in comune tutti i due denominatori e avremo questa cosa qui allora possiamo equivalentemente tornare indietro cioè da 1 più 2 fratto 3, separare in 2 questa frazione e ottenere 1 fratto 3 più 2 fratto 3 x fratto 4 più 2 fratto 4 uguale 3x più 4 perché abbiamo fatto questo? perché adesso possiamo spostare la nostra frazione da questa parte e il nostro 3x da quest'altra parte x quarti meno 3x uguale più 4 meno 2 quarti andiamo a fare le somme abbiamo due numeri misti 4 per meno 3 fa meno 12 1 meno 12 fa meno 11 quarti x, uguale 4 per 4, 16, 16 meno 2, 14 quarti. Abbiamo quasi finito, applichiamo la seconda proprietà delle equazioni. Moltiplichiamo ambo i membri per l'inverso del numero che troviamo davanti alla x. L'inverso di questo numero è meno 4 undicesimi sia al primo membro che al secondo membro perché abbiamo fatto questo? perché così semplifichiamo l'11 con l'11 e il 4 col 4 il meno col meno, che diventa più e otteniamo al primo membro soltanto la x adesso semplifichiamo anche il secondo membro il 4 con 4 e risulta più per meno meno 14 undicesimo il secondo modo con cui risolvere questo esercizio è il seguente, facciamo il minimo comune multiplo di tutti i membri, cioè in questo caso x più 2 fratto 4 è nel secondo membro un minimo comune multiplo identico al primo, cioè 4. Trasformiamo 3x in 12x, perché è come se fosse 3 fratto 1, quindi 4. Diviso 1, 4 per 3, 12 e il 4 diventa 16, è come se fosse 4 fratto 1, quindi 4 diviso 1, 4 per 4, 16. Abbiamo fatto questo perché così possiamo applicare la seconda proprietà delle equazioni e andare a moltiplicare ambo i membri per 4. Lo facciamo per semplificare tutti e due. 4. o equivalentemente applichiamo la seconda proprietà B perché troviamo il 4 sia a sinistra che a destra e si va a semplificare quindi avremo x più 2 uguale 12x più 16 mandiamo le x al primo membro e i numeri al secondo membro x meno 12x uguale 16 meno 2 meno 11x uguale 14 adesso dobbiamo mandare il meno 11 al secondo membro con la seconda proprietà delle equazioni quindi il meno 11 andrà a finire sotto il mio 14 x uguale meno 14 undicesimi. chiaramente il risultato deve essere identico ricordo che 14 fratto meno 11 è la stessa cosa che scrivere meno 14 fratto 11 o Meno 14 undicesimi. È preferibile utilizzare il primo metodo perché così abbiamo numeri già semplificati. Ma molti preferiscono il secondo metodo, forse perché abituati a fare un minimo comune multiplo. Il secondo metodo è sicuramente più lungo e in certi casi, in certi esercizi si perviene a minimi comuni multipli molto elevati, quindi lo sconsiglio. Quando andiamo a applicare il primo metodo, vediamo un altro esercizio, dobbiamo stare attenti. Prima di tutto, per dividere una frazione, utilizziamo il primo metodo, ma non dobbiamo avere moltiplicazioni al numeratore, se no ci confondiamo. Quindi prima di tutto facciamo questa moltiplicazione e otteniamo meno 3x meno 3 fratto 4 perché è un polinomio, meno 3 si deve moltiplicare prima per x e poi per più 1 meno x più 1 fratto 2 uguale a 0 secondariamente andiamo a dividere le due frazioni in due parti ora, meno 3x fratto 4 o meno 3 quarti x meno 3 quarti, siamo molto attenti qui, avendo un meno che non è davanti alla x ma è davanti alla mia frazione che sarebbe esattamente come dire meno, aperta tonda, x più 1 fratto 2 quando andiamo a dividere la nostra frazione in due parti, x fratto 2 1 fratto 2 non dobbiamo dimenticarci che il meno davanti alla parentesi cambia di segno tutti gli elementi della parentesi quindi meno x fratto 2 meno 1 fratto 2 cioè questo meno andrà a cambiare di segno anche questo segno davanti all'1 quindi avremo meno x fratto 2 meno 1 fratto 2 uguale a 0 <coughs> ora conviene fare i calcoli che possiamo fare Meno 3 quarti x, meno x mezzi, quindi con i monomi simili. E avremo minimo comune multiplo 4. Meno 3. 4 diviso 2, 2 per 1. 2 meno 2 x. Poi avremo più minimo comune multiplo tra il 4 e il 2. E fa 4. 4 diviso 4, 1 per meno 3. Meno 3. 4 diviso 2, 2 per meno 1, meno 2 uguale a 0 meno 3 meno 2 fa meno 5 quarti x meno 3 meno 2 fa meno 5 quarti uguale a 0 mandiamo i numeri dall'altra parte e avremo meno 5 quarti x uguale 0 più 5 quarti che farebbe 5 quarti. Per togliere questo meno 5 quarti davanti alla x, andiamo a moltiplicare ambo i membri per l'inverso di meno 5 quarti, che sarebbe meno 4 quinti, sia di qua che di qua. L'abbiamo fatto così. Semplifichiamo il 5 col 5, il 4 col 4, il meno col meno avremo che x è uguale a, semplifichiamo, 5 per 5 il 4 per 4 che risulta 1, più per meno meno, meno 1. Quindi in questi esercizi non dividiamo subito la prima frazione perché abbiamo una moltiplicazione, ma prima facciamo la moltiplicazione ci togliamo le parentesi e dopo potremo andare a dividere la nostra frazione. Poi andiamo a stare attenti al segno meno davanti alla frazione, il segno meno davanti alla frazione mi cambierà di segno sia il segno davanti alla x, che in questo caso è più, sia il segno davanti all'1, quindi il più della x e il più dell'1 diventeranno meno.